Continuiamo la costruzione del nostro progetto. Io ho creato questa cartella sulla scena del progetto dove ho messo eh, sia il materiale per la costruzione della piattaforma e sia tutte le immagini che sto creando per allestire la scena. In particolare eh, ho preparato tutta una serie di immagini eh, che devono avere la grandezza di 1024 pixel per eh, 2048, per intendersi perché sono equirettangolari. Ho anche scoperto che le immagini in formato eh, JPG non vanno bene, sono trasparenti. Quindi ho convertito online questa immagine che era eh, un'immagine JPG l'ho convertita con questo convertitore online in un'immagine JPEG non so perché non si capisce di fatto dopo averla convertita la vedo dentro Spoke. Mm, allora questa è l'immagine che io voglio inserire in Spoke quindi Apro Spoke, io Ho già aperto la mia scena. Devo fare una cosa del genere. Voglio mettere un'immagine 360 gradi in questa mia scena. In particolare, voglio portarla qua. Allora, eh, l'ho già, già eh, importata. Ma è molto semplice perché voi vi trovate in una situazione così quando entrate, cercate i vostri, i vostri, i vostri assets di questi questo riguarda tutto, c'è cioè il modello, ci sono le, i suoni, ci sono le immagini la piattaforma si vede anche qua specificamente le immagini si vedono qua se volete caricare qualcosa cliccate su upload, vi si apre eh, la vostra cartella e, e, la, e scegliete. scegliete per esempio che ne so, una, la foresta norvegese, cliccate su apri e si carica allora, a questo punto io voglio semplicemente mettere e inserire eh, l'immagine nella scena. Basta trascinarla, non occorre fare nulla di stranissimo. Viene inserita come un'immagine quadrata, quindi eh, io devo andare qua, è piccola e quadrata, per questo non... è una cosa molto diversa da questa, quindi vado qua a cambiare la proiezione da piatta, e qui rettangolare, vedete che è diventato tondo, è diventato tondo, però è piccolo. Devo quindi modificare la scala e quindi con un po' di prove ho visto che mi andava bene 8, quindi 8, adesso con un po' di avanti e indietro devo posizionarla, la posiziono agendo sulle frecce nel momento in cui le frecce nel momento in cui le frecce ehm, si colorano ecco che io posso ecco che io posso mh, spostare mi sembra che sia abbastanza centrato ho l'impressione che sia centrato allora cosa faccio sono soddisfatta e pubblico la mia scena Voglio fare la prova e vedere se, se è centrato, se l'effetto è esattamente quello che io voglio. Save and Publish. Allora, tutto verde, ottimo, Publish Scene. Benissimo, è finito il caricamento, a questo punto automaticamente si è aperta questa finestra e io clicco su View Your Scene. È apparsa questa scritta, crea una stanza con questa scena, perché noi non stiamo creando una stanza, creiamo solo l'allestimento, non lo spazio di per sé in rete. Lo spazio di per sé si chiama stanza. Va benissimo, entriamo, entriamo. Allora, la scena che io ho appena creato è questa, mi sembra abbastanza centrata, e allora adesso andiamo a visitarla per vedere l'effetto. Andiamo a visitarla. Ecco qua, ci avviciniamo. Insomma, potrei centrarla un pochino, un pochino meglio. Non è malissimo, ma potrei centrarla un pochino meglio. Ecco, nel momento in cui io entro, e insomma il verde è un po' diverso, quello del del terreno ma pazienza ecco io sono dentro la mia scena ma sono dentro sul serio nel senso che non riesco a vedere dov'è l'uscita sono prigioniera della mia scena benissimo è una scena dove devo scegliere una strada fra due quindi questa è una e questa è l'altra, magari dovrò mettere dei cartelli per capire. E se voglio uscire, come faccio? Come faccio a capire dove uscire? Ricordiamoci che siamo su una piattaforma ottagonale, quindi una dei, uno dei lati dell'ottagono mi permetteranno di uscire, forse questo. Vediamo se si riesce. No, non è questo. Forse questo prendiamo, mi giro, vediamo se riesco a uscire di qua no, non è neanche questo come vedete bisognerà forse prevedere un cartello che indichi l'uscita altrimenti uno può avere la sensazione di essere prigioniero eccolo, eccolo, questa era l'uscita carina no? Questa, questa, carino questo effetto Comunque sarà meglio agevolare le persone che vengono in visita qua. Benissimo, è finita anche questa parte e ci vediamo alla prossima!